Buonasera, sono Laura Antichi. Volevo uh, presentarvi Word Art per uh, creare gratuitamente nuvole di parole con uh, uh, Cloud Generator utile per l'apprendimento visivo immediato dei concetti chiave. Serve per stimolare la percezione dei concetti fondamentali di un discorso per autovalutare il proprio apprendimento. Le parole possono provenire da testi scritti, dagli stessi studenti, da testi di altra provenienza, da siti web, nel qual caso si deve mettere l'indirizzo della uh, pagina. Andiamo subito a creare un, uh, uh, una nuvola di parole, uh, Create Now, E uh, qui eh, siamo qui nell'interfaccia e uh, clicco su uh, Create, più, Create. E uh, vedete che adesso mi carica uh, la pagina. Ok. Ora, cliccando su Import, posso importare quindi eh, qui il testo da un testo oppure anche da un sito web dal sito web dovrò mettere eh, l'indirizzo importo da un testo la poesia alla luna di Leopardi incollo il testo lascio eh, remove common words remove uh, numbers stem remove e eh, eh, eh, stemming import words e vedete che mi ha importato eh, tutte le parole posso agire su queste parole ad esempio enfatizzando alcune parole perché dal numero delle volte che vengono ripetute saranno messe in evidenza nel testo, posso anche togliere delle parole cancellandole se ritengo che siano delle congiunzioni da cancellare e posso anche se voglio ehm, alla fine ehm, aggiungerle ad in a new word. Ecco, queste sono le parole, come vedete. Leopardi, che ho scritto una sola volta, magari lo metto in evidenza con 15 volte. 15. Poi in Shapes vado a scegliere eh, quindi come saranno aggregate le parole. E vedete che le immagini sono tante. Eh, pure identificabili attraverso delle, eh, delle categorie nelle quali posso eh, scegliere noi eh, ne sceglieremo eh, una che, eh, che ci soddisfa, che, eh, che ci piace mm, magari eh, vediamo eh, Christmas eh, visto che è natale prendiamo l'alberello come parola poi andiamo a scegliere il fonts ok e uh, quindi uh, qui abbiamo un'ampia possibilità poi il layout come voglio che le parole uh, compaiano facciamo orizzontale e verticale le possibilità sono tante e anche la densità delle parole posso aggi aggiungere eh, pure, eh, eh, posso aumentare o diminuire questa intensità lo style qui posso eh, agire sui colori word color e cliccando su custom e eh, cliccando sul colore esempio Ok e uh, posso anche togliere un colore che non mi piace, eh, ad esempio, cliccando sulla casella del colore close. Ok, e vedete vedete comparire qui. Magari eh, ne aggiungo un altro. Mm, facciamo eh, vabbè, lì era il verde, mettiamo un blu. Ok. Close e, e... Questo non l'ha preso, ok. E eh, eh, eh, dovevo fare add a uh, uh, palette. Allora, add to palette lo vedete comparire. Mettiamo anche un bel rosso: questo qui, add to palette vedete comparire il colore close e uh, quindi a questo punto ho messo tutto eh, vi visualize e uh, quindi adesso mi visualizzerà il, la nuvola ecco la nuvola che è al Uh, così l'aspetto dell'albero dell di Natale, vedete che le parole poi po sono, possono essere animate. Io posso utilizzare co comunque uh, l'enfasi del colore, uh, ad esempio aumentando il colore al 20%, facciamo al 40%. Posso anche scegliere un uh, uh, background, un colore di background esempio, potrei scegliere il giallo, Apply, ecco, però si vedeva meglio forse il bianco, rimettiamo quindi il colore bianco, Appli, potrei anche mettere un background image, eccetera. Eh, quindi ho terminato di um, creare la mia nuvola, come vedete, e ora uh, posso ehm, sia stamparla, che reset, che, ehm, che rieditare, che cancellare, che tornare indietro. Uh, posso poi uh, salvarla, save, e quindi l'ho salvata. Posso mm, poi uh, share. La posso anche, come vedete, fare il download nei vari formati e posso uh, poi uh, con share eh, condividerla in Facebook, Twitter, per email, link e uh, posso anche embeddarla in una pagina web. Make public per fare questo. E quindi mi dà il codice mh, per poterla embeddare nei uh, siti